Ci sono alcuni appunti da fare ai soggetti che troviamo in prima pagina, la cronaca di Stava con il monitor dell'Arcivescovo, poi le due figure di preti conciliari, don Alberto Carotta, morto pochi giorni fa, e don Marcello Farina che proprio oggi viene premiato con l'Aquila di San Venceslao. Ma ci soffermiamo in particolare su un personaggio minore, gente semplice, come la signora Hilda, Hildegard Trafoyer, fa la rifugista su in cima alla Val di Rabbia, al rifugio Lago Corvo. L'abbiamo incontrata, intervistata e poi lei ci ha detto mi raccomando non datemi troppo rilievo. È finita in prima pagina ma stamattina ci ha telefonato contenta per dire grazie di esservi ricordati di me.